Perché ci hai fatto venire qua alla fortezza di nuovo e non ci hai portato tu questa volta? Ah, ciao! Ah, ciao! E Perché qua... dovreste esplorare, no? Eh, ok. dite qui, esplorare. cercate la nuova zona della sfida. Ok, di qua non, non ci siamo... Lui è andato di qua, quindi presuppongo che sia di qua la prossima sfida. Qua... Ci sono delle casse? Credo sia questo il posto. Come potete vedere, sì. alla vostra destra è comparsa una lista. Così Giusto. incisioni. uccisioni. Vero, Invece non l'avevo notato. Dobbiamo eh, allora. ammazzare qualcuno. Eh, perché esatto, ci sono ti... degli armostand qua? Perché qui dovete lasciare la vostra armatura di maglia. Ah, ma c'è un kit qua dentro. Ah ah, capisco. È presente un kit con un'armatura di cuoio. Sì, eh, della carne marcia, una spada. Ucci, e in più, bezz... come Angela ha potuto raccogliere all'interno della carta. Sarà anche presente una pozione magica di lentizzazione. Eh, la lentizzazione che dà. Eh, Lentezza 10. C'è scritto che rallenta i tuoi nemici, ma anche gli amici. E chi è che combatteremo, giusto per info? Lo vedrete adesso. Che succede? Aiuto. Eh? Ah, ehm... Oh, dei Wither Skeleton. E niente, buttiamoci, perché sennò... Tanto chi fa più kill, giusto, vince. Aia! Abbiamo solo una costoletta in... Luigi si già morto! A quanto pare Luigi, Luigi mi ha recuperato. recuperato. Cioè, in realtà non l'ho mai laggiù... Ah, così? Luigi ha vinto la sfida e ha anche ottenuto uno scheletro di leader. Cioè, un testo. E io ho un, un cappellino con l'indessutibilità 3. Adesso Luigi otterrà verso il di Illuminite. Molto glorioso per Luigi, ma molto meno glorioso per entrambi. Posso fare una domanda, ma adesso che tecnicamente nessuno dei due due può uscire, perché chi chiunque eh. otterrà la, la glowstone, sarà comunque. nessuno la, ne, le avrà ottenute tutte e quattro. L'ultima sì. sfida la dobbiamo fare comunque. Secondo te? Cioè, ovvio, tecnicamente... ma prima, intanto. No, non farò un'ultima sfida solo per il tuo stupido divertimento personale, non so se è chiaro. Vero? Scherzato, <ride> la farò. Okay. Questa qua sarà una sfida che richiederà pazienza e soprattutto senso dell'orientamento. Ok. Perché questa sarà una sfida. Non ve lo dico. Okay. Però vi do soltanto un oggettino a testa. Eh, ok, lo metto su. Questo è, è un capellino. Eh, oh, madonna. Voi, capelli eh, Ma aspetta un attimo, mi sono appena accorto che a maledizione del legame ci dà degli effetti negativi Eh? No, grazie No, non posso nevarlo più A maledizione eh. del legame Peccato, dovevi farlo prima Luigi Ehm, dove siamo? Cos'è? Benvenuti, amici miei eh, Benvenuti. ah ok, non, adesso giusto, loro non ce l'hanno con noi, ciao ci stanno guardando, con, siamo un po' più bassi di loro, siamo un pochino più con la testa quadrata rispetto al loro rettangolo Allora, benvenuti in una stanza di raccoglimento di energia Come potete osservare, è presente una specie di gabbia Che è in realtà una gabbia necessaria per incanalare l'energia del, della sfera che avete visto sotto i miei sporchi comodi Utilizzarla e incanalarla all'interno di questi tubi Io vi consiglio di partire Da questo corridoio e Buona fortuna Buona è è Cosa dobbiamo fare? Eh, uscire da presuppongo questo... eh, Andiamo Luigi eh, Cerchiamo eh. Si è chiusa La sbarra e Luigi, guarda, qua c'è qualcosa C'è tipo scritto Che quel, il blocco di Più la rosa del Wither diventa erba Ma, no, aspetta L'erba è verde dentro il nether E c'è un fiore E qua oh. c'è, salve ehm. Perché questa visita? Uh, cos'è questo? C'è un posto Tipo <ride> Una guardia La dobbiamo ammazzare, aia Ok, l'ho ammazzata un tubo. Aspetta, c'è un'altra staccionata. È diverso questo. e Non è il posto di prima. Oddio, un'altra guardia. Ammazziamola prima che ci venga... Ok, è bloccato, non riesce a muoversi. Perché c'è dell'acqua nel Nether. Acqua. Eh? No, Aspetta, eccoli. Guarda, serbatoio. Ma c'è tipo una sorta di lampada che... Boh, forse... Tiene refrigerato... Qua, Però noi dobbiamo scappare Non c'è tempo per vedere Tutto ciò che lui fa Qua c'è una stanza Aspetta non entriamo Ci sono due guardie Quindi è un po' pericoloso Aia Ok Li ho ammazzati Entra entra Perfetto Allora Qua c'è una sor... C'è una miniera Ah forse è dove scava tutto il materiale Per fare questo posto E qua c'è una stanza Sembra blindata quasi Apri Oddio! Madonna. Mm, cioè no, ci no, sono no, dei. No. Una sorta di. È una sorta di reattore. Però non possiamo passare dall'altro mm -hmm. lato. Eh, niente, non uscire. No, no, aspetta, c'è qualcosa qua. C'è una sorta di posto tutto scuro con un ender perle. Ma è blindato, cioè ha due cancelli addirittura. Che non so dove sia l'ingresso. Eh, vabbè! C'è un libro scritto qua. Libro e penna. Ma cre credo sia o coordinate o un codice. No, no, no. Eh... Oh Luigi, Luigi, Luigi. C'è un muro no. qua strano. È eh, tipo sì. danneggiato, ehi, ehi, ehi, amici miei, Salve. Avete raggiunto il muro rovinato. Sapete benissimo questo. Cosa potrebbe servirvi, eh? eh in che senso? No. Per uscire? Cioè, qua dietro c'è qualcosa? Eh, secondo voi, se è rovinato, cosa potrebbe mai essere Beh, utile? Beh, Luigi, se ci pensi, guarda, guarda la forma del corridoio. Da qua ci potrebbe essere qualcosa qua dentro. E lo spazio è perfetto. Sarà sicuramente magari un piccone o qualcosa per rompere. È l'unica spiegazione, altrimenti come facciamo? Eh, sì. Ah, ciao Luigi! Stai fuori, stai fuori. Fermo! E allora dai, tu non per... potrai aprire, io ho il codice. Io apro... E poi il primo che prende il, il piccone o quello che c'è dentro. Magari un pulsante che si piazza da qualche parte. Qualsiasi cosa c'è dentro. Chi la prende per primo e poi raggiunge il posto. Niente. Cioè, il primo che esce da qua alla fine. Magari è solo un passaggio questo. Ecco! Eeeh! L'ho preso. Addio! Ciao Luigi, Fugo Prima tu mi hai lasciato a morire tra i pigli, adesso tu. Morirai nello stesso modo. Adesso vai tu. No no, no, no, no Lo romperò no, io Stai fermo, stai fermo Levati no, non... Spostati Perché? In giusto, no. Ma anche perché... se lo scavassi tu vinceresti E poi che no. ci otteniamo? C'è senso competitivo qui Cosa sta succedendo? Luigi, dammi tanto se vinco io non vinci, o vinci tu Sempre che rimarremo che chiusi qua Dammi il piccone Dammi Doveste decidervi Perché potrei liberare... Vai! Rompi l'altro! Rompi l'altro! Vai! Ciao! Luigi! Ce la farò anche questa volta! C'è un tunnel buio! Aiuto! E dove siamo? Vai. Eh! Di qua! Ne sono abbastanza sicuro! Non vedo niente! Dove? Dove siamo? Di qua! No! No! No! Ho vinto! Eh, eh. Ho vinto! No! <ride> Ho vinto! Ho vinto! La eh. faccia tua Angelo. Vabbè. Luigi, adesso però, tecnicamente, siamo pari con le gloost. Non vabbè. vabbè. Ha vinto Luigi questa sera. Quindi, Luigi deterrà l'ultimo alunite. Sapete questo che cosa significa, amici miei? Segui me. Eh. Che siete in pareggio. E sapete cosa vuol dire? Dannazione! Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Segui! Luigi, Luigi, corri! Corri, corri, Luigi. Luigi. Eh? Luigi. Fermi, Luigi! Luigi, Luigi, corri, corri, corri! Allora, non questo è il visto piano, visto il video, accendiamo il portale regole. insieme! Luigi, accendiamo il portale insieme, ce la possiamo fare! Non state rispettando le regole, dovete fermarvi! Metti! Metti! Vai! Fuggiamo, fuggiamo! Aia! Fermi! Luigi, dove sei? Dobbiamo uscire da qua Dobbiamo fare questa, la strada di prima, magari Vai. vai. Ok eh, Se non sbaglio, si saliva di qua Ok, okay Luigi, andiamo di qua vai. Oh, oh, mamma mia, questo posto ogni volta Corri, corri, corri, corri. Oh, Corriamo, corriamo, corriamo Ok, di qua Ok, eh, Luigi, vai. di qua C'è un salto da fare di qua? Eh, si è scende Non era di qua che si scendeva eh, Forse si scende vai. di qua Andiamo Um, ma aspetta un attimo Siamo... No, no, aspetta Luigi Perché siamo a casa? C'è un, un tunnel un regamento... No, è pericolosissimo No, non è questo il fatto È che se questi tunnel li ha costruiti Vitto o il demonio E tecnicamente lui per tutti questi giorni in cui noi pensavamo fosse morto Ci stava spiando tramite questo è appunto passaggio appunto, è pericoloso, per questo E... Però siamo tornati perlomeno. E qua c'è un temporale fortissimo. Bene, Luigi, siamo tornati. C'è un po' di pioggia. Però mi sa che dovremmo andare a casa. Quindi, bene, almeno ce l'abbiamo fatta. Eh, detto questo, eh, anche questa volta siamo sopravvissuti. Crediamo di aver detto tutto. detto questo, eh, vi salutiamo e torniamo pure il sole. Ciao!